Il 16 settembre 2017, all'hotel Amati Design di Zola Predosa, Bologna, in Italia, è stata organizzata la terza conferenza internazionale Skyway Capital. Abbiamo innanzitutto presentato al pubblico presente in sala il nostro Team Skyway Capital Pro Italia, dove il suffisso Pro sta per Professional. Il team ha la chiara missione di offrire ai nostri clienti, imprenditori, investitori e gente comune un continuo supporto professionale, fornendo loro solo informazioni attendibili, provenienti da fonti aziendali certe e aderenti ai fatti sul progetto Skyway. L'obiettivo principale del team è quello di sviluppare ed accelerare il business Skyway in Italia, in linea con la cultura aziendale di casa madre, ricalcandone altresì valori, standard e finalità il più fedelmente possibile. La presentazione si è poi articolata spiegando alla platea che cos'è Skyway, chi è stato il fondatore e la sua storia. La storia di Anatoly Iunitsky, il Leonardo da Vinci del XXI secolo. Abbiamo poi tracciato il profilo dell'azienda, arricchendolo di novità, fatti e numeri aggiornati sul progetto SkyWay. Successivamente abbiamo affrontato con i presenti, grazie all'intervento del professor Riccardo Pretto, come funziona SkyWay e la sua tecnologia per arrivare a definire nel cuore della giornata le motivazioni e approfondita spiegazione dei problemi che solo SkyWay è in grado di risolvere. Dunque con Transnet noi uniamo il mondo. Per migliaia di anni il nostro pianeta è stato una casa ospitale per ogni essere vivente e ne ammiriamo la sua vitalità. Il XX secolo è stato un periodo di grandi progressi. Durante la vita di una sola generazione la gente ha raggiunto successi senza precedenti. Lo sviluppo dei trasporti, comunicazioni, comunicazioni e altre tecnologie ha portato a notevoli cambiamenti nell'economia in generale e la popolazione della Terra è nel frattempo triplicata. Le attività umane hanno rovinato gli equilibri della Terra, violando i suoi cicli naturali. Osservando i danni causati all'ambiente, è chiaro che ci stiamo muovendo verso il punto di non ritorno. Ci troviamo ora di fronte ad una scelta, continuiamo a distruggere il nostro futuro oppure applicare un'alternativa alla quale tutti gli umani dovrebbero aspirare. L'applicazione di nuove tecnologie e veramente efficienti, nuovi modelli di progresso per la vita della società umana saranno illuminanti e determineranno la nostra salvezza. Le città di nuova generazione Eurasia sono un esempio di un nuovo stile di vita della società in armonia e prosperità in pace e in coscienza. Questo è il nuovo progresso dell'umanità. Le più grandi città con un sistema di trasporto completamente nuovo, nuove infrastrutture che consentiranno di raggiungere Vladivostok da San Pietroburgo in sole 20 ore e per 200 dollari, equipaggiati di tutti i mezzi di comunicazione e supporto vitale, elevata sicurezza e comfort. Da Mosca a Kiev in 2 ore e 20 dollari. Da Mosca a Barcellona in 8 ore e 100 dollari, da Kiev a Antalya in 5 ore e 50 dollari, da Novosibirsk a Delhi in 12 ore e 150 dollari, da Vladivostok a Kalalampur in 15 ore e 200 dollari, da Londra a Tokyo in 24 ore e solo 300 dollari. L'unica alternativa per abbassare i costi dei servizi, delle fonti di energia e del riciclaggio sarà applicata a queste nuove città lineari, le quali saranno villaggi ecosostenibili e di proprietà patrimoniale, fornendo alla comunità uno sviluppo armonico della natura. Il costo delle abitazioni a queste condizioni non supererà i 50.000 dollari per abitazioni di 200-300 metri quadri, dato che saranno applicate nuove tecnologie nelle nuove costruzioni e nella nuova economia. E se il vostro luogo di lavoro dista 500 km da casa vostra, sarete in grado di coprire questa distanza in un'ora con 8 dollari, grazie al nuovo sistema di trasporto di secondo livello. Tutto questo potrà avvenire tranquillamente in modo progressivo grazie ad uno spostamento al sesto livello livello della struttura economica mondiale, dove la tecnologia sarà sostenibile ed ecologica, progettata per servire l'umanità e lo sviluppo del pianeta. Il prossimo passo sarà la transizione verso la settima struttura economica mondiale, dove verrà spostata tutta la produzione nociva sopra il pianeta Terra. Questi progetti unici di Anatoli Eduardovich eduardovici Unitsky furono rivelati nel 1988, dal 26 il 28 aprile nella città di Goma. Durante la conferenza All Union, industrializzazione senza razzi propulsori. Avverrà realmente? Solo il tempo ci potrà dare la risposta. Quale sarà il vostro futuro? Dipenderà da voi. Diventa parte di una comunità in crescita, pronta a migliorare il mondo. Unisciti a noi e aiutaci a raccontare alle grandi masse riguardo la messa in opera e le opportunità del progetto industriale del XXI secolo. Abbiamo altresì condiviso con gli astanti informazioni sul mercato potenziale per gli investitori, chiarendo che SkyWay è l'unica opportunità che capita una sola volta nella vita. Tra i riferimenti importanti che sono stati offerti al pubblico presente in sala, sono da annoverare i vantaggi e i benefici di SkyWay, i tipi di trasporto, i tanti modelli di unità mobili, l'Enecotecnopark e la sua importanza, le fasi di sviluppo, le collaborazioni, le commesse e i contratti con diversi paesi nel mondo. Infine abbiamo donato anche in formato video a cura di un esperto e membro di SkyWay Capital Pro Italia, Nino Juranic, le motivazioni personali di fondo per entrare in SkyWay oltre il come partecipare partecipare al progetto ponte Skyway, IBI compreso dicho, il piano compensi e gli aspetti economico-finanziari di base. Un saluto da That's right. La giornata è poi volta al termine con la presentazione di due artisti e investitori SkyWay italiani che hanno ulteriormente motivato e deliziato il pubblico arricchendone lo spirito. Tutto questo si è reso possibile grazie alla maestria pittorica del quotato tra i migliori pittori italiani Massimo Nesti che ha presentato e donato all'azienda nella persona di Sergei Sibiriakov la sua opera Messaggio SkyWay. E il dono canoro e le splendide note musicali dell'artista Silvano Clo che ha prodotto, co codificato da professionisti della musica, per l'evento di Bologna, e in anteprima mondiale il suo inno di Skyway come dono personale e di buon auspicio al nostro progetto globale. Run across the planet as mountains And take yourself forever, whoa This is our way, your highway Is changing your life today, hey Enjoy your time, unique and precious This is a gift to you Can you imagine a better world? Long distance became short And time doesn't flash by Noise and pollution gone forever It's a good reason to dream Don't you believe aye, aye. So this is Skyway, your highway You're not going to sign way We're running across the planet There's a mountains and take you Ciao Russia! <laughs> this is Skyway, your highway in your life today, hey, and your time, unique need to grazie. And uh. then I'll listen to the winner, and close my eyes and I can feel joy growing inside of me. Grazie, Stroy Skyway, spasai planeto. Uh, Na uh, italiensko. Kostruiši Skyway e salvi il pianeta. Kostruiši Skyway e salvi il pianeta. This is Skyway, your hard It's changing your life today. hands on your time, unique and precious. This is a gift to you. This is Skyway, your hard You're not going to sign your run across the planet, there's a mountain, take you south of the ride, this is our way, your heart's way. You're not going to sign your run across the planet, there's a mountain, take you south of the ride, this is God's way, your heart's way.